e ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli ragazzi con diciamo qualche requisito non sono tantissimi però penso che molti di voi avranno tutto il necessario per poter fare questo glitch il glitch ragazzi in sé non è difficile è una variante dei glitch che vi ho portato recentemente e quindi passiamo al glitch e passiamo ai vari requisiti, ragazzi. Io ve li faccio vedere piuttosto che dirveli, eh, così almeno capite bene. Allora, il primo requisito è una clubhouse, ragazzi, in cui non dovete fare nulla, dovreste solamente ubriacarvi nella clubhouse. Quindi va bene, se, sia se è cara, sia se è economica, eh, va benissimo. L'importante è che sia comunque in un posto vicino al centro dove noi andremo a fare il glitch nel nightclub. Perché la clubhouse? Perché la clubhouse ragazzi ci aiuterà a teletrasportarci oltre al teletrasporto che noi useremo normalmente. Quindi tutto ciò ci faciliterà eh, lo spostamento abbastanza rapidamente. Quindi dovremmo avere anche un bunker con all'interno il com e all'interno del com dovremmo avere la postazione di comando nello slot 1, 2, dove cazzo vogliamo noi e nello slot 3 il deposito veicolo personale quindi una volta che abbiamo questi requisiti abbiamo anche un altro requisito ragazzi che è la mira manuale dovremmo avere la mira manuale e tutte le attività visibili in mappa perché altrimenti non potremmo mm, teletrasportarci da una parte all'altra insomma quindi a questo punto, quando abbiamo eh, tutti tutti i requisiti, ragazzi, l'unica cosa che dobbiamo fare io adesso qui sono al diciamo al bunker e vado a teletrasportarmi in centro, ragazzi. Quindi andremo ad usare il teletrasporto eh, tramite mira manuale. E andremo a comprare delle birre ragazzi lo so purtroppo c'è solamente questo delle birre si cerca di facilitarlo il più possibile di renderlo eh, diciamo abbastanza fattibile però purtroppo c'è solo questo non so se ancora quello delle auto di strada è funzionante o meno però comunque sia io intanto vi porto questo allora quando ehm penso che tutti sapete come teletrasportarvi ragazzi dovete entrare in un'attività come appena fatto io e poi dovete fare un partecipe a sessione da un, un qualunque vostro amico che sta giocando a GTA Online accettate il primo messaggio e cancellate il secondo e pregate Dio che il vostro amico non è nella stessa vostra modalità di puntamento quindi andremo nel nel negozio compreremo le birre ragazzi io qui ci sono andato giusto per farvi vedere il passaggio che dovete fare voi però già le avevo e una volta comprate le birre ragazzi andiamo nella clubhouse e ci ubriachiamo non serve che ci ubriachiamo con le birre basta anche venire qui al bancone del bar come sto facendo io bevete tutto quello che dovete bere il più possibile insomma fino a che morirete o comunque svenirete morirete insomma non lo, so, non lo so sinceramente se muore il personaggio regalo. non ci ho mai fatto caso comunque vabbè fino a che non cascate pecoroni per terra e... e via insomma e quando vi andrete a risvegliare ragazzi vi andrete a risvegliare direttamente nel bagno del della vostra clubhouse come state vedendo a questo punto una volta che siete respawnati nel bagno l'unica cosa che dovete fare è start aprire la mappa e tornare nel vostro bunker ragazzi per questo vi ho detto che serve il teletrasporto e usando il teletrasporto così ragazzi ci risparmieremo di prendere non so il um, il buzzard ogni sacra volta come vedete ragazzi io addirittura il partecipo a sessione l'ho fatto prima di entrare nell'attività e funziona benissimo quindi accettiamo il primo messaggio, cancelliamo il secondo per spawnare fuori dall'attività una volta fuori dall'attività l'unica cosa che dovremo fare è entrare nel nostro bunker ragazzi vi ricordo in descrizione tutti quanti i link del, dei miei sponsor, tutti quanti i link del contest road to 15k, vi ricordo anche i canali amici di centurion, dark glitch, insomma trovate tutto in descrizione ragazzi c'è anche il diciamo il link del Team Glitch penso di doverlo aggiornare non lo so, ora lo farò insomma quando è e comunque sia anche il link del Team Glitch di Telegram e di tutto il resto lo trovate tutto quanto in descrizione e comunque o nel mio canale o nel canale di Centurion o Dark Glitch quindi a questo punto ragazzi una volta dentro al bunker che cosa dovete fare? entrare nella vostra retro custom e metterla fuori come nel glitch precedente né di più né di meno quindi andremo a lasciare qui la nostra LG retro custom e partiremo con il glitch ragazzi io non capisco molti di voi come non riescono a fare questo bug anche se secondo me è veramente semplicissimo semplice semplice semplice però ve lo spiego in maniera, diciamo, più chiara possibile. Allora, che cosa dovete fare? In primis dovete essere CEO. Seconda cosa, ragazzi, dovete tirare fuori il telefono, andare in uh, minigiochi, in attività, insomma, in, nei minigiochi, e scegliere una qualunque, io qui ho scelto il poligono di tiro, ma potete scegliere qualunque attività voi vogliate. Dopodiché, appena sta caricando, freccia a destra e caricate la prima missione. Caricate la prima missione, gli date ok, vi butterà nuovamente fuori da, dalla schermata Premerete freccia e non appena comparirà questa schermata qui Prendete e premete il tasto option ragazzi e sarete sbloccati come vedete Dopodiché l'unica cosa che dovrete fare è correre velocemente verso le videocamere di sorveglianza che era un altro requisito che ho dimenticato di dirvi però insomma ve lo sto dicendo adesso non penso che fate il glitch passo passo mentre che ve lo spiego durante il video una volta qui assicuratevi che sia tutto a posto tirando fuori il telefonino e una volta fatto ciò vi ubriacate fino a morire una volta che respawnerete, dopo che vi sarete ubriacati ragazzi, respawnerete direttamente in centro città e quindi non avrete più bisogno di teletrasportarvi. Un'altra cosa ragazzi, io qui eh, potevo anche togliere la schermata questa qui buggata, però non l'ho tolta, la toglierò più avanti. Allora ragazzi, per bere le birre tutte quante, tutte intendo tutta dall'inizio alla fine la birra dovete premere una volta X e poi successivamente tenere premuto X come avete visto ragazzi sono respawnato nel, nel cesso del nightclub e non del nightclub della clubhouse e una volta qui l'unica cosa che dovete fare ragazzi è uscire dalla clubhouse e dirigervi al vostro nightclub allora se avete intenzione di continuare il glitch ragazzi il mio consiglio è di eh, comprare altre birre se no se volete fare solo una duplicazione fatelo come lo sto facendo io io qui ragazzi mi sono sbuggato ho levato la, la schermata quella lì che avevate visto insomma quella tutta quanta offuscata e mi dirigo al al negozio di birre insomma all'alimentari ragazzi vado a comprare delle birre vi faccio vedere tutti questi passi in maniera tale che voi vi ricordiate quello che dovete fare anche se io adesso qui dovevo fare solo una duplicazione vi sto facendo vedere tutti quanti i passi come li dovete fare una volta usciti dalla Clubhouse e andati a comprare le birre siamo pronti per andare al night club arrivate al night club ragazzi nel vostro night club quante più lgrh8 avete quanti mh, più cloni potete fare quindi dentro night club dovete avere eh, abbastanza lgrh8 da poter trasformare in eh, ovviamente retro custom quindi andremo ad entrare nel nostro night club come vedete qui a me i veicoli compaiono piano piano, la cosa fondamentale di questo glitch ragazzi è che non vi compaia mai il radar o alcun messaggio del tipo la sessione non è stata non è stato possibile raggiungerla o altre cazzate se non vi compare quel messaggio come vedete nel video allora è tutto a posto allora ragazzi io il video l'ho tagliato un pochino ci sono un po' di transizioni perché comunque sarebbe stato lunghissimo osservate la targa di questa macchina che presto diventerà la targa della nuova LG retro custom quindi quando siete sull'auto accelerate e come potete vedere come nell'altro glitch spariranno tutte le auto che avete qui e a questo punto ragazzi l'unica cosa che dovrete fare è teletrasportarvi per teletrasportarvi tirate fuori il telefono andate su internet premete il tasto option e vi teletrasportate direttamente vicino al bunker è abbastanza semplice ragazzi come glitch ci vuole più a spiegarlo che a farlo secondo me è uno dei dei pochi glitch diciamo disponibili per da fare in soli insomma quindi io penso che possiate approfittare una volta che siete qui ragazzi fate la stessa cosa fate un partecipa a sessione da un amico qualunque e eh, uscirete da qui l'unica cosa che dovete fare ragazzi è entrare nel vostro bunker entrare nel vostro centro operativo mobile con la lg retro custom e avrete il vostro clone io adesso mi sto avvantaggiando diciamo un pochino con il comment però comunque sia è quello in buona sostanza che dovete fare quindi usciamo da qui ci dirigiamo verso il nostro bunker e andiamo a effettuare la duplicazione allora come vedete ragazzi io qui mi sono sbuggato perché? perché mi è ricomparso nuovamente il radar allora se volete ripetere interamente il glitch dovete ripetere non tutto ragazzi l'unica cosa che non dovete ripetere è il fatto di ubriacarvi al night club eh, al, eh, alla clubhouse perché oramai eh, avrete buggato il gioco e quindi non ce ne sarà più bisogno L'unica cosa che dovete fare è ribaggarvi al vostro centro operativo mobile e tutto il resto, però purtroppo eh, questo è il glitch. Adesso vi faccio vedere la targa dell'auto, ragazzi, in maniera tale che poi non diciamo bagianate. Ve l'ho fatta vedere quella che era nel nightclub e adesso come andremo a salire la targa cambierà, ragazzi. E avremo il nostro clone. L'ultimo passaggio che dovremo fare per salvare il nostro clone è andare a metterlo nel nostro centro operativo mobile e tirarlo fuori nuovamente ci dirà di sostituire sostituiremo ragazzi perché è importante una volta sostituita saremo pronti a ripetere nuovamente il glitch quindi andremo a tirare fuori l'auto andremo a buggarci nuovamente nel nostro centro operativo mobile e se abbiamo le birre giustamente possiamo ripetere il glitch tutto quanto dall'inizio alla fine ragazzi, purtroppo come vi ho già detto, questo è l'unico cioè l'unico, ce ne sono svariati, ma sono tutti quanti sulla base di bere birre, ragazzi non, non ce ne sono altri, quelli da fare da solo sono tutti quanti così, quindi io l'unica cosa che vi posso dire è di accontentarvi, perché eh, questo passa mamma roxar e questo ci dobbiamo tenere detto questo ragazzi mi raccomando la descrizione non ho nient'altro da aggiungere un saluto al prossimo video